eccoci adesso ad approfondire il discorso che abbiamo accennato nella terza puntata cioè quello della rianimazione del morto scritto come abbiamo detto io considero la scrittura uno strumento straordinario chiaramente che ha portato la cultura e la conoscenza ovunque nel mondo ma uno strumento che alla lunga si è dimostrato distruttivo per quanto riguarda il fenomeno poetico. Il mio compito in queste puntate è ripristinare la credibilità di un potere della parola poetica, potere che la parola poetica, prima dell'età diciamo, classica della Grecia, durante la quale è andato declinando, era chiaro ed evidente a tutti, ancora durante il periodo greco, eh, ma era già in declino. Allora, uno di questi discorsi è appunto legato a eh, come questa parola poetica in realtà può riprendere questo potere. Quindi eh, la premessa importante è capire che ora io mi dedicherò alla volontà di ripristinare il morto scritto eh, in una sorta di corporalizzazione, che abbia di nuovo il potere che la parola poetica aveva nei tempi, ai tempi degli oracoli e ancora prima quando veniva usata per evocare, creare veramente qualcosa di reale, per intervenire sul reale, ma il mio obiettivo non è il morto scritto, il mio obiettivo personale è ovviamente la creazione estemporanea poetica che io eh, pratico da decenni, eh, il cui nome al cui io l'ho chiamata per è un neologismo creato da me nel 97, e eh, questa esattamente sarebbe la performazione in atto poetico, cioè la creazione estemporanea che quindi mantiene tutta questa forza e questa potenza dell'atto poetico originale. Darò dimostrazione di questo, come darò dimostrazione anche delle rianimazioni, ma visto che adesso per noi la poesia è principalmente, per la maggior parte di noi, un, eh, un fenomeno legato alla poesia scritta, ci dedicheremo a quella, e peraltro io ringrazio comunque la possibilità di aver letto tanta poesia grazie alla scrittura. Ma ogni moneta ha due facce e bisognerà un pochettino scegliere a questo punto se non vogliamo lasciare che la poesia affondi nella sua piccola nicchia sconosciuta dunque questa era la prima premessa più importante la seconda premessa è proprio perché la poesia si è distaccata dalla nascita della scrittura quindi parliamo di al massimo 6.000 anni fa si è distaccata dalla sua natura corporale, questo significa che nel suo precipitare sulla carta e quindi nell'usare il codec questo potete andare tutto a vedere nella prima, seconda, e terza puntata come l'ho spiegato con chiarezza nell'usare il codec della scrittura Ovviamente si è anche abituata, quindi questa, questo fenomeno della precipitazione in scrittura ha creato una sorta di speciazione, cioè è come se in qualche maniera tanti millenni di abitudine e alla fine di esclusività dell'uso del codec scrittura hanno creato un fenomeno relativamente all'interno del fenomeno poetico specifico che è la poesia scritta intima. Che vuol dire questo? Vuol dire che esiste... E ormai forse è piuttosto diffusa, una grossa componente di, della produzione poetica che ormai si è legata a un fenomeno che non è più riconducibile alla, alla corporalizzazione, cioè a, a ripristinare corpo e parola, ma è legata a un fenomeno intimo, sia nella creazione, questo è evidente, la creazione del, del poeta che eh, concepisce dentro di sé e poi eh, verga la carta con il suo scritto ma anche e soprattutto la eh, restituzione per il lettore il lettore che viene quindi in qualche maniera eh, ad, a, ad avere un processo eh, molto intimo tradotto in termini semplici significa che questo tipo di poesia questo tipo di poesia è semplicemente leggibile dentro di sé non eh, non è più adatta a essere corporalizzata. Il suo accadimento poetico è principalmente legato a un fattore di lettura silenziosa interiore. Perché lo specifico questo? Perché questo è fondamentale che noi con onestà, e parlo di noi, chiunque di noi decida di tentare di corporalizzare una poesia, che se lo riconosca che riesca a riconoscere a, rispetto al, eh, alla, alla poesia che ha scelto di portare in qualche maniera in, in concreto sul suo corpo e voce, se è il caso di farlo. Se è il caso di farlo, perché alcune eh, produzioni poetiche non eh, riescono più a essere corporalizzate e hanno bisogno di questo accadimento intimo. Ci sono delle possibilità di ovviare a questo attraverso la tecnologia, per esempio l'uso del microfono in un certo modo come eh, la ricreazione di una sorta di voce interiore iperamplificata nelle sue microsfumature potrebbe permettere a queste poesie di essere anche diciamo ricorporalizzate. A questo punto corporal tecno, tecnologicizzate, insomma, nel senso che attraverso la tecnologia riescono a riprendere questo corpo però questa è un'eccezione particolare, un'eccezione che eh, insomma, affronteremo anche questo, perché l'uso della tecne all'interno di questo lavoro eh, ha preso una grossa parte della mia ricerca e quindi andremo a vedere anche questa, eh, questa possibilità. Quindi questi sono due grossi punti importanti da tenere presenti. Dopodiché eh, possiamo cominciare a partire con questo discorso di approfondimento sulla, sulla rianimazione poetica del morto scritto. E, prima di tutto specifichiamo anche che parleremo della poesia lirica ovviamente. Che vuol dire questo? Perché lo vado a specificare? La poesia lirica eh, è evidente, si differenzia dalla poesia epica. La poesia epica, per quello che mi è dato di sapere, non esiste più, eh, eh, Iliade, Odissea, Eneide. Abbiamo semplicemente, nella stragrande maggioranza dei casi, se non escludiamo forse esperimenti isolati e laterali, eh, poesia lirica. La poesia lirica significa che riguarda un individuo, cioè un artista. È un artista che esprime attraverso la sua opera d'arte, quindi è un atto profondamente individuale e soggettivo. Allora, questo riconoscimento è la prima cosa, insieme a quelle che ho detto, che un attore o un autore stesso o chiunque decida di corporalizzare una poesia deve, deve tenere da conto perché non ci si può avvicinare all'esperienza artistica di individuo e pretendere di tradurla se non si è all'altezza di quell'esperienza. All'altezza che vuol dire, è usato un termine forse un po' improprio, semplicemente non si ha un match rispetto a quell'esperienza che quel poeta sta trasmettendo. Allora, noi nella poesia, così come si manifesta, possiamo immaginare di avere due grosse polarità. Okay? Sono due grosse polarità, una è il contenuto, cioè il senso, il significato, e l'altra è la forma, no? il significante, il, la musica, il verso di cui abbiamo parlato. Allora, nel caso della poesia ovviamente lirica, il contenuto, il senso, ha un, una particolare importanza per noi, perché facciamo l'esempio dell'infinito che tratterò poi con abbondanza di, di dimostrazioni in una puntata successiva, l'infinito di Leopardi tratta di un'esperienza trascendentale che Leopardi ha. Allora se chi sta eh, per portare quella, eh, quella poesia in voce e corpo, quindi corporalizzandola come dico io, non ha la, nel, o la capacità o semplicemente non ce l'ha mai avuta l'esperienza trascendentale a cui riferirsi, non può, non può, ripeto, non può tradurre l'esperienza di Leopardi. È autorizzato a fare questo solo e se solo ha avuto anche lui un'esperienza simile a cui può eh, in qualche maniera riferirsi per tentare di tradurre l'esperienza profondamente soggettiva ed individuale di Giacomo Leopardi in quella poesia. E questo per quanto riguarda il contenuto, per quanto riguarda la forma, il discorso è ovviamente diverso. Ma questo è molto importante perché noi dobbiamo fare un passo indietro e riconoscere che la poesia è un atto artistico individuale e che non si può dire una poesia se non si ha eh, almeno una, una sovrapposizione nei campi esperienziali con quella esperienza che il poeta vuole portare perché se no siamo semplicemente delle Alexe, dei Siri, quindi dei robot che in maniera molto più sofisticata di quanto può fare oggi un Alexa o un Siri, ma vedrete che nel tempo lo faranno anche loro in maniera sofisticata, diamo eh, suono eh, acustico-meccanico a quelle parole, ma non è sufficiente affinché accada il miracolo che la poesia potente è in grado di generare. Questo è molto importante che lo capiamo. Ora, quindi, ricordiamoci questa grossissima, questa grossissima diciamo, divisione di partenza fra il contenuto, il significato e il significante, cioè la forma esterna, la forma, la musica della poesia. Perché questi due sono i parametri che noi dovremmo tenere presente per andare a fare l'operazione corretta di rianimazione poetica. No? Quindi io devo sapere la componente di queste due, eh, la, la composizione di queste due componenti all'interno del fenomeno poetico, perché lì cambia il mio approccio: no? è evidente che non c'è un approccio unico. Io contesto a chiunque, anche genialmente, ha trovato: ah, la poesia si dice così, la poesia si dice così, la poesia non si dice in un modo. La poesia si deve rianimare dal morto scritto e la rianimazione deve avere dei criteri che hanno a che fare con l'unicità di quell'opera artistica, l'unicità di quella creazione. Per cui se quel poeta ha un contenuto di significato molto grande, quindi una parte logica, una parte eh, di, di significato grande, come potrebbe essere la poesia civile, come potrebbero essere certe intenzionali poesie, eh, scritte da Pasolini, che ha ridotto la componente eh, verso, musicalità, forma al minimo per passare un contenuto civile che per lui in quel momento era più importante, bene, noi non possiamo metterci a fare un lavoro musicale come quello sul verso di cui io ho parlato nella puntata precedente, perché distruggeremmo distruggeremmo l'intenzione artistica dell'autore questo io la chiamo eh, l'approccio la, la primario è il rispetto perché se io mi pongo di fronte alla creazione di un altro io devo avere il rispetto di riuscire e di tentare con tutte le mie forze di capire anche al di là della consapevolezza dell'autore stesso quale fosse in realtà il percorso dell'autore che l'ha portato a generare quell'opera. Solo a quel punto io avrò una sorta di autorizzazione virtuale a... Eh, procedere ed eventualmente anche a tradire, a cambiare le intenzioni dell'autore, ma veramente devo fare il massimo sforzo per capire qual è la natura di, di quella creazione artistica. Quindi capite bene che se invece io ho eh, alcune poesie, per esempio straordinarie di Amelia Rosselli, poetessa italiana misconosciuta e più ma straordinaria e comunque eh, invece nell'ambito eh, conosciutissima, che fa un lavoro che praticamente in cui il contenuto, il significato viene a spappolarsi, viene completamente a disgregarsi a favore di una musicalità e di una ricostruzione sintattica, grammaticale incredibile. Questa poesia per esempio, faccio l'esempio, se si legge intimamente si fa fatica, Paradossalmente, e non credo nemmeno che la Rosselli ne fosse così tanto consapevole, eh, nonostante lei avesse una eh, dichiarata componente musicale, ma eh, leggerla intimamente si fa fatica. Quando la si va a corporalizzare, come è successo a me, succedono delle cose incredibili, perché quella poesia ha una potenza nella sua eh, mh, divenire fisico poi a un certo punto, quindi suono e corpo, cosa che nemmeno la Rosselli sapeva fare, quindi una potenza incredibile. Anche questa la vedremo, quindi la vedremo concretamente con delle dimostrazioni. Però questo è il discorso di partenza originale, ok? Importante tenere presenti queste due grosse componenti. Quindi da una parte l'esistenza della poesia, intima, che quindi eh, ci, a meno di un, un uso specifico, di un mezzo tecnologico come l'amplicazione microfonica fatta in un certo modo, la poesia intima, la poesia che è fatta per la lettura interiore, principalmente per la lettura interiore, è quasi eh, non corporalizzabile. Dopodiché, tolto questo, entriamo in un altro grosso campo in cui ci sono queste due grosse variabili che dobbiamo tenere presente, contenuto, significato, forma e significante, quindi musicalità e significato, no? la musicalità sia delle parole singole ma anche del verso stesso come ho mostrato nella puntata precedente. Queste sono due considerazioni che noi dobbiamo tenere presenti per capire qual è il lavoro che possiamo realmente compiere su quella poesia. Ogni poesia ha una composizione di queste due, appunto, componenti differente tra di loro, una miscelazione differente. E io devo sapere no, eh, qual è la miscelazione di queste due componenti per sapere qual è l'operazione che vado a fare. Vedremo, proprio lavorando sull'infinito di Leopardi, come questa cosa non è affatto scontata. E, e, e bisogna tenere presente questa analisi e a volte anche fare delle scelte, perché a volte questa, queste due componenti sono presenti in una maniera così eh, ben miscelata, equilibrata, che noi dovremmo fare delle scelte o dovremmo tentare di fare entrambi i lavori, cioè di dare una eh, forza enorme al significato, ma anche una forza enorme alla musicalità, alla forma, alla musica del verso e della parola. E con questo ci fermiamo qua, nella puntata successiva, che è la B, diciamo, di questa serie, andremo ad approfondire, a vedere le tecniche specifiche. Queste erano le premesse per entrare nel discorso della tecnica specifica della rianimazione della parola.